Ciao a tutti ragazzi, siamo Dynamitix. E Marco 007, io parlo normale almeno Ok oh, che, E siamo tornati, su, siamo tornati su Yoshi's Reward Nella uh, scorsa parte abbiamo iniziato Iscrivervi e, e rispondere al sondaggio Nella scorsa parte abbiamo iniziato il mondo 3 Marco ha fatto off camera a quel livello lì, ora abbiamo la stelletta E in questa parte inizieremo l'altra metà La fortezza delle bolle Questo mi ricordo che è carino come livello no. Cioè non è una semplice fortezza Cioè è una fortezza con delle meccaniche nuove Con delle bolle con delle belle, Sì, da <ride> <no, delle> bolle <ride> Sas, comicità ah, ah, ah, ah, ah. Bene, iniziamo subito mangiando Marco e sputtandolo via Cerca qui bene se c'è roba perché Nell'intro sempre... non ci sono Ci no, sono sempre cose nuove. Oh. Vedi. Ah wow, cose nuove, pensavo chissà cosa Sono dei semplici trampolini No, trampoli. no, ci sono Sono sì. dei semplici trampolini Semplici semplici trampolini semplici. Un semplice trampolino i'm gonna kill you up i'm gonna mess you dai uh, uh vedi l'ho sgamato, se non ti avessi lanciato non avrei mai capito mamma mia che sniper pure in volo pure in volo lui signori ok la sopra dove andare per prendere il bonitolo ok non si possono uccidere le bolle Ok Perché vorresti uccidere le bolle Boh pensavo ci fosse tipo un segreto No nah. nah. Lì sopra ci dovrebbe essere okay. qualcosa uh, Infinizamo no. questo Perfetto Lui infilizza. Lui le puoi distruggere la gol E mi sa che dobbiamo farli farli distruggere No nah, secondo me questa è tipo una dimostrazione Non uh, ho ho Qua giù qualcosa. si muore No perfetto Oh salvino salve, salve. Oh, oh. salve Salvino oh. okay, Salve Salvino Ok la supero dobbiamo andare Uh c'è ruba, perfetto. No! No! Vabbè, ci devo, tornare, ci devo tornare, Yes! Ok, non c'è niente. The light di device, Symour. The light fool, the pool. Beh non c'è niente di sopra, ci sono solo delle bolle inutili che non possono essere distrutte. Li stai fermi i sentimenti, ok? Sei tu quello inutile qui. Beh ho detto che sono resistenti. Uh mio Ok sei tu quello delle vite ora You don't say No dobbiamo spingerlo da, da una parte Perché? Boh non lo so magari avrebbe funzionato Perché? <ride> no. Levati! Perché hai mangiato me? Perché tu stavi davanti alla mia via Perfetto Oh no non avresti dovuto fare questo Ti salvo io non sempre bisogna uccidere di quelli, magari quello poteva uccidere... Mm, da potrebbe, ma potrebbe anche potrebbe ent Potrebbe Enter. Uh, uh, ok. Uh. cosa... Uh, mangiamoli. Eh, no... va sì. ah, bene, semplicemente continua ad andare giù invece di scoppiarlo. Aspetta, aspetta, ce la posso fare. Eh YIT No Meglio l'ho scoppiata io con la bolla Ah uh, no Ok no Cioè si Diosi. sbagli volevo dire Ok andiamo giù mio dio quanto è incasinato Non riesco a scendere Ok dun dun. No Ho <ride> una seconda chance no oh, Oddio uh, Quelli dovevi prendere tu non riesco a scendere okay. Prendilo Prendilo veloce Non Ecco a questa è la parte particolare eh, del Qua sopra livello. mi sembra tantissimo che ci sia roba Non Ne sono proprio sicuro Ok, okay no. aspetta ci vado io No, no non c'è nulla sono appena andato No qui sono Ah ok vabbè non c'è nulla abbiamo allora, appena visto Lì ci sono appena andato io Cioè c'era un fiore ma l'ho preso Ora uccidiamo questi Eh è completezza sono. Uccidili uccidili <ride> brain uh, Brainha uh, perché? Ah si sì, no ok niente, niente. Vai vai entro Ok ora tu sei fullita yes. quindi attento Yo yeah, Veri yes attendant. Uh! Uh! saltano sulle bolle i gomitoli so, Quindi non ci sono gomitoli tematici Cioè su, ha Ah colpito Anzi no, non, non appaiono quelli rossi per qualche motivo. Mm, questi me li prendo io. questi. Questi me li prendo volentieri. io molto volentiermente. E voi venite con me. <ride> uh, giù si sì, ci sei andato. Giù uh, si. Sì. Giù, aia. Ah, Qui. Dove sto scendendo io. No. Okay. Si, preso <ride> un timbro. Sì, mi servono un'altra vita adesso perché ho preso danno. Ho preso danno per quel motivo esattamente. Sorry, volevo fare questo. <ride> T'ho spintonato male. <ride> ho preso un timbro. e Perché mi. Ok, oh. il mio. Vieni qua. Okay. Infame che è stata colpa di loro, se ho perso vita Aspetta, aspetta, qui. Niente. Uh, perfetto. Ok, cosa qui? Wow, no, ho già non c'è niente Ho già visto io prima E ho ricontrollato pure io dopo. Dove... <ride> Dovremmo, Dovremmo vedere dead. cosa fa l'altro di, di tanto in tanto L'altro cosa? L'altro giocatore L'altro giocatore, in che senso? Nel senso io Tu dovresti vedere cosa faccio io E io dovrei vedere cosa fai tu Così non continuiamo a fare Ma io vedo sempre, sempre, sempre cosa, cosa fai cosa. Anzi, forse guardo più te che non me allora, allora stai attento a te Ok tecnicamente bisogna Aspetta ma non salire bolle. Aiuto okay. Scendi giù Scendi giù Presto E là E qua per, Perché Quello Lì si va avanti Qui è è là? Per... Ma qui non si va avanti Qua si va avanti Non è vero Non vedi Questo... quante gemme Queste indicano sicuramente la via retta La retta via Ok prendi l'ultima Perfetto Let's go. Aspetta, qui c'è roba? No. no, ma questo è fatto apposta per il fio e Non credo ci siano altri segreti. Cioè, mm. proprio questa What stanza è segreta. What makes you think that? Ok, andiamocene. Vai, vai, vai. Con calma, Uh scompaiono. Perfetto. Uh, boop. Ehm, boop. che perfetto. Cosa ti hanno fatto queste bolle? Yes, very perfection. Yo yo cake Se prendete Beh. riferimento siete bravi No nessuno lo prenderà perché i tuoi riferimenti sono molto stupidi Comunque dobbiamo prima andare giù Non, che, non abbiamo visto nulla di giù Lo so Io sono in avanti infatti Bene. Ho preso tutto Mi è arrivato un messaggio la c'è roba Là c'è roba la c'è roba, roba, roba Ok uh, ritorniamo giù Addio <ride> Abbiamo saltato un casino di roba Ok ora Laggiù non penso ci sia nulla. Secondo me dobbiamo prendere questa bolla e vedere che cosa sta. No eh? Ok, andiamoci. e okay, là ci deve essere qualcosa in quello spazio. Non ci siamo già stati, vedi? Sì, ci sono stati. stati. Qui ci deve essere qualcosa in questo Lì spazio. Lì ci siamo già stati e non c'è niente. Quello è per schivare le bolle. Um, Andiamo. Qua? Ma il coso il in in, indica di andare di là quindi noi non lo dobbiamo ascoltare. Qui <ride> ci deve essere qualcosa in questo modo. Le qua, queste. Eh sì, ma stai andando da tutt'altra parte rispetto a me, vedi? Okay. Abbiamo vai, io quello. sono avanti, molti devi solo imbollare quando prendi vai. Perfetto, vedi? Multitasking, signore, multitasking è la rivoluzione sì, del. certo, multitasking, siamo due persone. Esatto, multitasking più tasche perché abbiamo più pantaloni No, non abbiamo i pantaloni, siamo degli Yoshi Perfetto Ok, non abbiamo mancato nulla fino ad ora, giusto? Sì Ma stiamo andando bene, sorry uh! Tattico uh! Cosa Non c'è niente Go, go, away, away, away Prenditi un po' di gomito Non potevo venire Oh kido Ah c'ero quasi E eh, vabbè dai non fa niente Ci arriverai la prossima volta Guarda basta fare così L Ho fatto io prima di te Bonk. Ok, non lo mangiare Perfetto Dai, dai motherfluff Ti uccido niente. Ti uccido io Vai russia, Rush non abbiamo bisogno di nulla Russia Perché? Battute brutte, mani, battute orribili Ah <ride> ah Marco è morto E con sé tutti i gomitoli che mi ha rubato veramente, uh, non ho, no, non veramente, che... veramente No veramente veramente No stavo per dire Veramente li ho già persi da tanto No sei caduto adesso e li hai persi Basta, leva uh, levati. Ok. Ora tu quanta vita hai? Sì. 20 Ok, allora fallo prendere a me la nuvola. Why? <ride> Ora lascio. Qua non ci eh. siamo mai arrivati, giusto? Eh? Noi no, però io sì. Per questo sapevo che era bello questo livello. Però detto, questo è in blind adesso, signori. Da questo livello in poi per me è tutto in blind. Tipo Questi gromini di là hanno un aspetto familiare. Tarpa. Anche il... Ma i Yoshi dozzi. non vi arrendete mai? Dovreste fil filarvela finché siete ancora in tempo. Da qui non deve passare un gomitro vivo. Datevi da fare tu e i tuoi scagnozzi. Tu e i tuoi scagnozzi. Una tanta talpa e i suoi scagnozzi. Dendende Oddio Ah è vero si sì. Ah è vero Invincibile in testa Ah uh, oddio Ah già wow. Attento a non prendere danno tu Si sì, Si sì. Ah wow era facile Bastava colpirlo in pancia Sulla pancia Ah ok uh, no ok uh, uh, uh, uh. Levati Stai più sicuro Aia ah, yeah. Wow. Dici a me levati, stai più sicuro e poi prende danni. Pff. Wow, più oh, sicuro. No. Well, ok, I think... morto. Prendi le gemme, prendi quelle tantissime gemme. Non ah. importa cosa succede, oddio. Mangiala. Sì, è quello che ho fatto. Perché non ha preso... Ok. Io sono l'unico che ha preso danni finora. Sì, e sei tu quello che deve prendere, quindi siamo a posto. Perfetto. Ma è a de de de de de de de Per me è una, Per me è stata una battaglia flawless. E anche questo livello è flawless, visto che abbiamo finito tutto senza mm -hmm. nessun problema. Marco un punto vita. Un attimo vedo che cosa mi è arrivato. Il Bene. bello è che prendi 5 danni per ogni colpo, giusto? Sì. Eh, però l'ultimo colpo no L'ultimo colpo ti rimane fa... vita. L'ultimo colpo cuore. ti fa Fa 6, 25, 5, 5, 4, 1 yey, nuova spilla. Questo lo possiamo saltare? Sì dobbiamo saltare tutto. Marco, assalto dei didi. Kika, ah, sì. <ride> uh. permette di vedere. Cioè, quella dovevamo usarla tantissimo. Cosa? No, mi sa che non era in blind allora. Perché io me la ricordo quella spilla? <ride> magari okay, siamo arrivati più avanti, io non lo so che okay, cosa sei tu io so che questi... questi di... non li ho mai visti in vita mia però... ok qua... allora... Eh, ma... ci siamo fermati lì eh? questi uh. sono tipo delle uova però fanno il percorso li devi usare tipo come scale vedi? Uh. non li puoi tipo piazzare in un nido? no li prendi dal nido ma questo nido in um. ah oh quel nido non so Ehi. cosa serve tu muori tu. devi uccidere la madre per prendere i piccoli <ride> uh, io ho come sentimento che la sopra ci sia qualcosa <ride> questi, questi cosi sono un devosex macchina vai andiamo no mi sono bloccato a setta. aspetta aspetta Tanto qui c'è una fonte infinita Cioè è molto più veloce dei gomitori. Perché non li met non mettono questi al posto dei gomitoli? Mm, perché questi sono troppo overpowered. Letteralmente poi puoi volare. Qui ci no? siamo già andati. Mm, mm. Nio nio nio. Ecco, prova a passare adesso. Oddio l'ho ucciso no. con quello. Yes. Bene se tu quello delle vite. Perfect, ha ah, Ho già fatto io il percorso. Allora stare attenti a tutto tu hai già finito tutti i cosi visto che possiamo andare da, da tutte le parti che vogliamo il problema è che visto che possiamo andare da tutte le parti i segreti potrebbero andare da, da tutte le parti come mm. grazie per essere stata la mia piattaforma cioè questo nido a cosa serve scusa oh sì eh. oh sì Original character No, oh sì, entra! Che cosa sei? Penso che stessi cercando qualcosa. Ti è volato via il gomitolo. Oh, che sì. non ti serve più, no, che cosa sono? Uh, Cupster, Koop, posso lanciartelo? Guarda cosa posso no. fare, guarda cosa posso fare. Aia! Sì, perfezione. Ops, non possono io. morire Non li posso uccidere così Nooo, e comunque ho preso le tue vini Allora era col guscio che si fa Dov'è che sta il paratrupa? No non lo so, io, io ci camminerei torno indietro, sopra Torna indietro, torna indietro Io ci camminerei sopra, guarda Fallo Niente, non ci riesco, non ucciderlo Dov'è il paratrupa? Fallo respawnare, torniamo indietro Yeah Direi così va bene, andiamo Non respawno Vabbè um, Vai Marco <ride> Sei sacrificando. No mangiami Ah giusto Dovete prendere il paratrupa ragazzi Fate come noi Perfetto Vedete che bello usare il paratrupa yes. <ride> Del tutto sbagliato Vai vai che tanto li possiamo sprecare Non proprio sì, invece. Oddio. Uh. Fagli un altro. Niente, Scusa, vieni. controlla queste piante No, guarda. Okay. Vieni qua dietro un attimo. No. Vieni, vieni, vieni. Oh. Niente, è troppo tardi. Oh, che cosa? Oh, è, è bloccato quello. Vabbè. E quindi? lo possiamo qui... sempre mangiare non possiamo mangiarlo, quel, eh, quello era soltanto quello del, del livello lì vedi questo non si può mangiare e quindi mo? e quindi mo dobbiamo usare il paratroopa, e, e comunque quella è già morta la, la pianta piranha uh, dov'è che lo devo usare il paratroopa? ecco, l'ho usato lì e mangialo E so. Paura, no, vabbè. Aveva finito il suo lavoro. Ehi hey, bambini, venite qui. Io uso un bambino per uccidere la madre. <ride> il bambino di un'altra. di un'altra madre. Usi un bambino di un'altra madre. Si sì. usi il bambino di un'altra madre per uccidere una madre e poi rubare rubare altri bambini per uccidere altri bambini. Controlla, prendi tutte queste gemme qua. No, è proprio non ti va, non ti va proprio. Sì, hai, visto, hai controllato tutto, hai controllato tutto. S sì. No, non li blocca, è inutile sto coso. Capito cosa dovremmo usare? Te. Perfetto. Non c'è nulla. I'm not okay with this. Yeet. Eh capite? Eh, sia sì, una frase usata che una, una serie tv di Netli Aia. Di Netli Aia. Ok andiamo a prenderci. Aspetta. Un po oh. vieni qua dove pensi di andare? Ma lì non c'è niente, aia. E come, come dovremmo farcela in un giocatore? Così. Col paratroupa. Il paratroupa l'abbiamo già usato ed è morto. E guarda un po' qua cosa c'era. Esatto Marco. Esatto. Così Dai caso. Ok uh, Prendi Gemma. Prendi altri Gemma. Dai uh, dai dai yes. Ah a te A me non servivano Ok qua serve roba Vedi Come ruba truppa intendi Dovremmo usare La, la pianta per Fammi prendere altri Questi bambini Fammi prendere altri bambini okay, Perché vuoi altri bambini? Perché ero vuoto Ero a secco Oh no. <ride> Fuori contesto queste frasi sono orribili. Ero a corto di bambini, Marco. Che <ride> Ero a corto di bambini perché, perché ho gli altri bambini. <ride> uh, come facciamo a passare? Marco vai a fai il damage boost. Non abbiamo tempo da perdere. Dobbiamo usare questi, vedi? Guarda lui sputa E poi. No, se è scarico. scarico. Comunque non posso fare il damage boost. Perché no? Perché ho, ho 5 di vita Sì, e cosa, cosa dovremmo fare? Uh. Vedi, l'hai fatto Ecco, ora sono morto Bye bye, tempo. Marco Comunque, dovevate prendere questo e fare così anche No Dovete Perché eh, dovete non lo direz... blocca, l'hai già provato che non lo blocca Oddio, uh -huh. <ride> che, che hai fatto? Bravo, so. lo scemo ah, Comunque sia, bisogna fare così Bisogna fare un percorso, qui indirezionato Eh sì, verso le piante eh. piragne però non so perché è passato anche se l'hitbox non era quella e quindi mi ha fatto prendere danno. Quel tubo però lo voglio. Pensavo che fossi tu. Oh, perfetto, un checkpoint. quel che mi serviva. Meno male. Oh, il cuore lì. Sì. Guarda, utile. ma utile. Tu... Un attimo, io ho 10 di vita, <coughs> no, 11. Quindi ora non ti puoi più suicidare. No, sei stupido. Ok, ok. Ok, no, non è ok Rif uh, Continua a farlo Spingilo di là Come oh, faccio? Oddio Come faccio a spingere? Esco, esco, esco Esco Se esco veloce non dovrebbe fare nulla Ti prego <ride> è, è tipo mod di spawn no? sì, tipo mod non esiste Ok, almeno. allora prepariamoci il percorso prima Ah, qual è? Dove lo dobbiamo fare arrivare? Là, giusto? Perfetto. Perfetto. Così, così non si blocca uh, Lo rifaccio io un attimo Ok, ora siamo sicuri. E ora lo spingo Vai, vai, muoviti idiota, muoviti Perfetto, oddio Ok, Ok, non è tanto una, una cosa OP Questa cosa re rende solo le cose più difficili Cioè non puoi uccidere nessuno <ride> Devi fare sti puzzle Guarda, posso sparare gli stessi okay, ok, tu Ok, tupa. tu Mmm Attento attenta. a quel Koopa Troopa e Ce ne sono altri Ne puoi prendere uno pure tu Tanto di sparare i gomitoli puoi sempre sparare Quindi Bravo Prenditi quest'altro pure Io tanto faccio un percorso Tanto ce ne sono un casino quindi Appunto Quindi io ne, ne uso uno per uccidere un altro <ride> No no no <ride> No l'ho sprecato quel coso Ups pure io oh, oh, oh. No invece Oddio quanti timbri ci mancano Aspetta Perfetto. No, abbiamo lasciato un casino di team. E' finito il livello, fammi dietro. <ride> no! Niente Vabbè ragazzi, non abbiamo, non abbiamo trovato nulla. Ah. Vabbè, significa che dovremmo rifare il livello off camera. Sì, perché eh, quella faccia? <ride> perché Comunque tagliamo sto, sto minigioco che No, nessun taglio. Oggi non si fa nota Siamo già mezz'ora. Siamo mezz'ora. Non abbiamo fatto nemmeno metà. Ok, uh, altri timbri. Uh, nuovo Yoshi. Un uh, nuovo livello. Allora, ci rivediamo ai timbri. Ho oh, tutti coso, frate Uh, oh. Cosa? Questa è una stanza fuori dai limiti del livello. Non può, non può, una stanza. E nemmeno fuori dai limiti, perché fuori dai limiti vuol dire okay. che non si, può, non si può accedere Vabbè, sì uh, Nel senso... Cioè, guardate dove, dove bisogna andare È dietro il... L'inizio del livello L'inizio del livello Cioè, ci hanno proprio fregati Vabbè, okay. Dove che iniziamo noi qua? No, più indietro Andiamo, oh, vabbè. Iniziale, vabbè Prima dell'inizio del livello comunque ci vediamo alla fine Ok Ho okay. preso la roba La roba buona, sì la da ruba buona da ruba, ruba buona. E ora possiamo fare l'ultimo livello. Del. Up, del. Coso, up, del sì, Si, va bene. <ride> e ora con 40 minuti sull'orologio possiamo fare l'ultimo livello. Del, del Pilomaggio, yeah, ci serviva proprio. Esatto, ci serviva proprio ora. Del periodo, di. Gli oggetti invisibili. Uh, questo farò. vuol dire che io sono quello della vita Questo vuol dire che no Perché non è, nessuno l'ha detto che sei quello della vita No, che io non posso cadere E quindi? Paletti, in che senso? Se, sto per, se sto per cadere mi imbollo, non ci vuole niente uh, Quali paletti intendi? Sono dei, dei capelli, non lo vedi? Vedi? Bravo, e ora abbiamo mancato già il timbro Appunto Vediamo un restart va. No, un attimo, un attimo tu hai la spilla che ti dice quando c'è un timbro e non si è illuminata Quindi non mica c'è un timbro Che fai? Devi metterli così Pff, Grazie Ma intanto non l'hai presa nessuna vita <ride> <ride> Mi hai ucciso <ride> Letteralmente! Ecco, eh, ora ci serve un coso. Scusa non c'è la spilla, parti direttamente... No, direttamente con. un gormito. No, non c'è la spilla, parti direttamente con un gomito. fai No, con.. Uh... Bisogna mettere tutti i piani. E così fa spawnare un echito. Sì, certo. Fa spawnare Moyoshi segreto. Che ci dice okay. praticamente, ehi fratello, se, se mi dai un euro ti compro una pizza. E beh, tu gli dai un euro <ride> e quello ti compra veramente la pizza. Wow, e poi ti arriva oh a casa Christ. perché Nintendo sa dove vivi. <ride> Nintendo sa dove devi. Nintendo sa tutto. Ok, qua sicuramente ci sarà qualche puzzle. Tipo, dove devi metterli in un certo modo. Un attimo, la, la cosa mi diceva di andare così. LOL, Marco, dead. Uh, ah, uh. Un, no. attimo. One un attimo. Un attimo. Un attimo. All right. Aight. Aight. Finis right. Un attimo. Oddio, questo sempre. è un labirinto. Che? Okay. labirinto, vedremo... Niente. <ride> Cosa vuoi dire? Perché hai chiuso la via? Quale via? La, via, è, la via dove, dove dovevamo andare è sopra. È questo okay. coso? È questo coso? Dov'è l'altro pezzo? E là sotto come ci arriviamo allora? Oh Magari dopo ci dobbiamo arrivare. Ma oh, qui si va avanti. Io non si lo so dove si va avanti, non capisco. Ok, no, so. Perché neanche, neanche questo ho fatto io, okay, che no, no, mi sono sopra sopra. So, so che so, so, so. so, okay, io mi ricordo di aver battuto il terzo boss. Oddio, cos'è sta roba? Ah si sì, è vero, questo era, era un livello più fatto. Tanto possiamo tornare indietro quando vogliamo. Ma chi ha quella pianta piranha? Um, ok. Polizia. Ok, la si attiva con qualcosa, quindi siamo bloccati, dobbiamo andare sopra. Marco dove vai Tanto io posso rimbalzare Non posso rimbalzare Ok allora Puoi se rimbalzare. Scusa se non posso rimbalzare vuol dire che non, non è un baratro infinito Puoi rimbalzare soltanto Vedi. quando Vedi I gomitori Ah, ah no, è li, vero li, li Questa è fuori. la parte Ok qua dobbiamo andare? Ecco infatti Perfetto E qui c'è pure un timbro Ma i gomitori di qua come, come pensano che li, li prendiamo che Come stessi? pensano che facciamo a prendere i gomitori No No Non Cosa voglio no? Ma così si risale, yeet. Ok, perfetto. Era proprio quello che volevo fare. Va bene. Così ora possiamo andare giù. Ah, è vero, ora andiamo giù. Eh, perché c'era una roba Vai, vai, doppia, doppia. Sponchiamo. E ora da qua possiamo prendere questa. È il gomito. Finalmente, sweet, sweet oil. Il, il mio gomito è uscito. I don't care, we don't care, anyone doesn't care. Perfetto, io sono già full. la sopra, andiamo indietro. No. Marco! Non si può tornare indietro poi. Oh no! Scusa, come dovremmo farcela? Da sopra. E scusa ora come saliamo. Arrivarci? Saliamo adesso. Quindi ho scendiamo. detto saliamo. Aiuto, aiuto, aiuto. aiuto. Yeah. Yeah verso l'infinito e oltre? Ho come, sono, come sono fatto a morire? ti ho lanciato vai secondo te come hai fatto a morire i zami Baka Baka, ok là c'è il fiore vedi quindi ora dobbiamo andare qua in questo puff wow certo ok dobbiamo andare da un'altra parte dove dove dove Qui! qui dove dove dove Punto di non ritorno Addio Marco tu non sei passato per il punto di non ritorno, però comunque sei arrivato qui. Appunto, quindi io tecnicamente posso tornare. No, non puoi tornare. Però, non puoi tornare, però non sei passato nel punto di non ritorno. Quindi okay. la tua mente ti dice, uh, sì no. dai puoi tornare, ma alla fine non lo puoi fare. Quale impare? di uscita? Quindi, mo che vediamo quella, quella porta lì non c'entrare, finché non sappiamo che abbiamo preso tutto. Yeet! Perfetto. Uh, L'ho shottato senza voler okay, andiamo Ah e questo è il coso di prima Ok ora dobbiamo salire <ride> Perché non mi va di fare il giro Quindi visto che noi siamo in due possiamo anche fare una shortcut Bye bye Qua dove Questo è il punto di prima, torniamo indietro Quindi okay, Ora passerai avanti. per il punto di non ritorno Ecco Yeeey! E che, che abbiamo scoperto che non è di non ritorno Ok qua punto. adesso dobbiamo fare così Perfetto uh, Quello rosa Ah no lo, de lo devi lo devi Marco come cavolo fai Sei stupido Yo yeah, Very yes Intendant Now we know what to do Comunque qua c'è Qua devo abbassare sto coso Perché adesso c'è altri germ Ok adesso abbassiamo Volevo dire, prendiamo questi e poi abbassiamo tutto il resto. Oddio quante cose. Qua c'è roba. Sembra di giocare a ragazzi di gaming king. Per quando ragazzi scrivetevi tutto che qua c'è roba proprio Tu abbassa quello, abbassa quello rosa. Perché devo abbassarlo? Lì sta un poi. Tu abbassa quello rosa. Tanto poi c'è. lo possiamo rialzare. Bravo che non è abbassa. <ride> Sto facendo il mio lavoro come mi hai detto tu Qua c'è altra Oh dove vai Non hai visto Ok aspetta okay, Non andiamo no, non Quello è un punto di non ritorno vero e proprio No in realtà S Sì Grazie Lì non, non si può proprio tornare Ciao Marco Mai più Qui <ride> Cosa ti ha trovato? Ah lì sopra Vai Yes Ah, Tutti non ti servia me. neanche Tutti per me, superintendente Sovrintendente Ok, allora Prima prendiamo questo Così non ci dimentichiamo Poi andiamo qua E prendiamo questi Perfetto Ora possiamo andare nella porta Quella misteriosa Che ci trasformerà Ci trasmuterà Eh, scusa Quella chiave aveva bisogno di una chiave Ehm, uh, che chiave? E eh, poi, C scusa, Sicuramente ce la darà questa, questa è l'ultima cosa che dobbiamo fare Prima facciamo tutto il resto ma di che chiave pari togliti oh, sì, che poi non possiamo volare mi sa che è abbastanza anzi è troppo no non lo è possiamo volare io ti posso mangiare vai <ride> si sì, è decisamente troppo No, non lo è, guarda Guarda vai, quanto vai. è troppo, è troppissimo Adesso E' così vedere. troppo che è troppo stroppia Vai, palleggia e ora vola Ah, è vero, possiamo fare l'infinito flacco Scusa, che, che come faccio a fare l'infinito flacco? Ciao Marco per se ti Bravo, ti sei involato e hai perso Ecco la chiave Ecco la chiave E ora torniamo indietro vedere. Aspetta <ride> Quanto l'odio sto labirinto C'è troppa roba segreta Aspetta Prendiamo questa Questa dove si va? Dimmi che non è di ritorno. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Ok. Ok, non è di noi. però eh, non, non lo so. Mi sa, mi sembra tanto che però che dobbiamo tornare indietro, forse. Là c'è roba. Ecco, l'ho preso senza volere il timbro. E uh, quindi.. Dovevamo fare il parkour sui pipistrelli. Sì. Ora facciamo parkour su di noi. E <ride> ora possiamo fare il parkour sui pipistrelli. E' meglio se lo faccio io perché sono quello. Più un nabbo? No, perché sono quello delle, delle non vite Più un ma Io so fare parkour sui pistelli non ti Che ora scendiamo e andiamo alla porta con la chiave, ci rivediamo lì. Forse. Mamma sì, ma no, no, no, mia. Non mi ricordo neanche io Però mi ricordo di averla vista e poi per forza c'è. Cioè. <ride> Dovrebbe stare ah. tipo qui. No, no, no, dove vai? <ride> perché? Ah, è qui, è qui. Ah ok Mangiamo il pistrello mangiamo il Marco e uh, entriamo nella porta Il marco Sed strello. gomitolo Eppure <ride> questo è un punto di meritone E invece Oddio abbiamo, che è abbiamo sbagliato Uh cos'è sta roba Yeet! Ok dove abbiamo sbagliato Ora non possiamo più andare in quella porta lì Prendi prendi tutto prendi tutto presto Ok Prendilo! No! Perché abbiamo deciso di andare dalla stessa parte? Beh, tanto questo livello lo dobbiamo per forza di fare, anche se ora lo dobbiamo fare Tutta tre volte. Colpa? Sì, certo, siamo andati entrambi dalla stessa parte, non credo che sia colpa del tutto mia. Ma tu perché sei cercato di venire a destra? <ride> perché tu sei cercato di venire a sinistra? Perché io stavo cercando di andare giù, però. Anch'io stavo cercando di andare giù, però. Ecco. Eh. Fammi finire la io... frase. Comunque non lo dobbiamo fare tre volte. Perché tre volte? Perché dobbiamo tornare qui. Rifinire il livello. E poi andare dalla, dalla via secondaria. Dobbiamo tornare qui. Prendere il fiore. Ma che via secondaria? La via secondaria, quella dello Yoshi trasformato Qui abbiamo finito il livello senza fare nulla Lo Yoshi trasformato non è un punto di non ritorno Invece sì che lo è No no Sì che lo è Ci sta un coso da dove poi puoi ritornare Non è un punto di non ritorno Che coso? Da dove una vi porta, vi... una di quelle porte là che si apre e si chiude Ma non è vero Cosa non è vero? È un punto non... di non ritorno no, no, la... no, non la... oh, Ma la... se la... Devi fare un livello due volte per forza per andare avanti No Che ne so eh, Appunto non lo, lo sai non no, non lo È in questo gioco no non si fanno fare livelli più volte va bene allora la, la Dopo andiamo su Cioè ora rifacciamo il livello e andiamo su il coso che ti trasforma Cioè non abbiamo preso niente letteralmente Pulì. Ok Vediamo in cosa ci trasforma Nerme no, sì. Yoshi No non ancora Di nuovo Uh, io non lo so come, me, come me fa qui Oh no Ho già mi so perso Tanto lui c'ha la cosa che ci yeah. dice quando c'è yeah. un timbro Solo yeah. io ho preso la cieca a caso yeah. <ride> Ok um, qui roba niente Prendi vai sopra Grazie Tanto sappiamo che non ci sono timbri qui Chissà la tua sfilla metti che non dice in questa in queste zone si so, ci sono no. ecco vedi vedi ce n'era uno lì non me l'ha detto abbiamo perso timbri sicuramente no, non sicuramente possibilmente ok il, il coso si sì, quello quello ne col abbiamo 18 solo abbiamo perso sicuramente un almeno un timbro indietro che ne sai? che ne sai che questa è la fine del livello non è per forza la fine del livello questa vedi c'è altra roba da fare e comunque vedi è un punto di non ritorno solo che in questo caso il punto di non ritorno porta in una, in una parte in cui siamo già andati quindi sì, è un caso particolare e basta um, un attimo possiamo rifarlo visto che siamo riusciti a tornare qui vedi possiamo rifarlo quindi eh, quant'è quant che ci manca solo uno quindi è possibilmente qui e poi ci basta prendere l'ultimo fiore e andare avanti E abbiamo finito il livello andare, stavolta sono tempo. io davanti alleluia si vedi come mi sono sentito io ad aver tutto scavato ahia ahia aia, ahia siamo, siamo invincibili tanto Guarda, guarda, ci sono le gemme che non abbiamo preso in sti punti. E qua c'è un timbro Sì, ma che l'abbiamo già preso Ah no, non l'abbiamo già preso Allora perché mo lo dice e prima non lo diceva? Io non ho capito Scava, non mi stare dietro <ride> Ma io non posso scavare se, se tu stai già facendo quello che voglio fare io Aia <ride> Cosa sto facendo? Perdendo tempo, lol Oh, ok <ride> Non riuscivo a salire Ok, andiamo. E ci rivediamo di nuovo alla parte finale del livello. Ok. Ora, dobbiamo prendere il coso. Prendi tutto. E stavolta almeno sappiamo dove sono. Ok. E ora dovremmo avere tutto. Abbiamo tutto e forse anche la vita se Sperando, sperando... No, io mi sa che l'ho fatta, eh sperando che mi ricordo bene. Un'ora, un'ora per tre livelli. Questo è quanto uh, Un'ora precisa. Questo è quanto ci mettiamo per fare Yoshi. Ok, si sì, ce l'avevamo già. Sì, Yoshi è, mo è molto impegnativa come serie. Capisco perché tipo quando ho cercato io nessun nessuno youtuber italiano ha mai fatto questa serie. Cioè almeno Infatti Io ho cercato è molto più non Per non iscriversi non noi, noi siamo molto più Hardworking Perfetto, allora, Quindi nella prossima parte Faremo il livello 3.7 Il livello 3.8 E poi quello segreto Che sta qui Quindi ci vediamo Alla prossima Iscrivetevi Ciao Ciao